Benvenuti a tutti a questo nuovo tutorial di 1, 2, 3 ricreo. Oggi voglio realizzare un manico per borsa. È fatto l'uncinetto eh, a due anelli, uno marrone e uno blu perché lo dovrò abbinare a questo tessuto di jeans che in progetto sarà una borsa e quindi mi serve il manico, due manici. Eh, è un manico, ricordatevi, morbido quindi lo facciamo un po' più piccolo di quello che serve, perché vedete tirandolo, comunque cede ed è elastico. Allora, per le misure diciamo che sono circa 37 centimetri senza gli anelli e abbiamo degli anelli del diametro di 4 centimetri, quindi in totale sono circa 44-45 cm per avere un'idea delle misure. Per questo tutorial servono quattro anelli, io ne ho a 2 a 2, due blu e 2 due marroni, solo perché mi piaceva l'abbinamento col jeans. Dello spago da inserire all'interno del lavoro e del filo di lana, io ho usato del vecchio filo di lana recuperato da un maglione allora andiamo a cominciare, partiamo, facciamo un piccolo anellino, lo prendiamo sull'uncinetto, tengo fermo il cappietto l'altro filo e prendo dentro il filo adesso per fermare tutto prendo tutti e due le codine anche la codina finale Bene, adesso ne devo farne altri 6 ne posso far di più a seconda della dimensione che volete del tubolare allora io in tutto ne avrò 7. la codina la lavoro all'interno per fermarla, qui. Allora, uncinetto dentro l'anello, prendo il filo, tiro fuori il filo, il filo dentro l'anellino e chiudo il punto. dentro prendo il filo lo porto fuori prendo di nuovo il filo vado dentro un anello e adesso chiudo i due anellini e quanti ne abbiamo fatti 1 2 3 4 4 ne dobbiamo fare ancora 3 quindi il filo si trova sempre qua sopra Vado dentro l'anello con l'uncinetto, prendo il filo da sotto e lo porto sopra, riprendo il filo e creo un anellino e poi chiudo i miei due anellini che sono sull'uncinetto. Quindi sono 1, 2, 3, 4, 5, 6, l'ultimo. Dentro sempre ne ho due e chiudo. Adesso faccio un punto basso, giro il lavoro, e, scusate, faccio una catenella, giro il lavoro e faccio sette punti bassi, quindi sette punti bassi. Entro nella prima catenella e uno, nella seconda e due. vedete prendo la catenella, nella terza e tre, nella quarta e quattro, nella quinta e cinque, nella sesta e sei, e poi manca l'ultima che è la più tirata, vedete, e sette adesso faccio un'altra catenella, giro il lavoro e faccio altri 7 punti bassi Quindi, uno, Sei. e l'ultimo 7 e adesso uh, finisco di, adesso inizio a lavorare a, um, a tubolare faccio 5 catenelle volanti 1 2 3 4 5 5 giro il lavoro e mi unisco <coughs> mi unisco con la prima catenella che ho fatto vedete qua con la prima catenella che ho fatto e faccio una maglia bassa ecco fatto qui ho creato il mio tubolare ne faccio 5 non 7 dietro in modo che il lavoro giri vedete? giri e le due um, le due um, maglie baste delle sette fanno lo spessore del tubolare e vedete il, lo spessore del tubolare e quindi la parte del buco non si vede perché rimane sul retro sia da un lato che naturalmente anche dall'altro Davanti è questo, quello che si vede. Allora, quindi, adesso facciamo un giro di, semplicissimo, di maglie basse per stringere un pochino il foro. Dopo si allargerà. Allora, questa l'ho lavorata e vado nella successiva. Quindi io devo fare 7 più 5 12 maglie basse. 7 sulle 7 precedenti e 5 maglie basse sulla catenella. Volte. Dove gira il lavoro? Le catenelle tendono a stringersi e a perdersi un pochino, quindi bisogna tirare un po' il lavoro per ritrovarle, se no proprio le maglie d'angolo, vedete questa catenella che gira, la perdiamo. Bene, adesso ne devo fare 5, 5 male basse sulle catenelle, quindi... Una, e l'ultima 5 e abbiamo fatto il nostro primo giro Adesso questa è la prima catenella del giro successivo vedete e da qua inizio a inserire il, lo spago Individuata la nostra prima maglia, metto lo, spallo, lo metto lo spago a cavallo delle catenelle e inizio a lavorare. Allora, sposto un pochino lo spago per trovare la catenella. Allora, questa è l'ultima, questa sarebbe la prima, entro dentro e faccio la mia maglia bassa vedete lo spago rimane attraverso, adesso lo tiro un pochino perché, adesso torno alla successiva, vedete lo spago adesso si trova sempre sulla catenella, il primo che si vede non si vede, entro nella catenella, lo spago, prendo il filo, entro e chiudo, esattamente qua, sempre lo stesso, entro nella catenella, tiro fuori il filo e chiudo tenendo dentro il, lo spago e naturalmente adesso incomincio a prendere ad allargarsi comincia ad allargarsi il mio tubolare ma il problema delle catenelle dove d'angolo rimane quindi io devo sempre allargare un pochino infilare l'uncinetto e per trovarle tutte eh, altra cosa io lavoro al rovescio in questo caso per dare un effetto diverso alla mia al mio manico per cui trovo sempre le catenelle verso l'interno questo era lì, allora ne manca ancora uno, questo è l'ultimo, no, li ho fatti tutti, scusate. Allora, il mio inizio lo infilo dentro nel tubolare, dopo lo, lo faccio sparire, così non mi dà più fastidio la codina dell'inizio. E adesso lavoro semplicemente continuando a salire a spirale. Apro un pochino, vado dentro, tengo il mio spago nel mezzo e chiudo il punto basso infilo nell nella catenella tiro fuori il filo e chiudo il mio punto passo infilo nella catenella che le devo cercare perché tendono ad andare un po verso l'interno è semplicissima proprio a circa 40 cm compreso l'anello, inizio a chiudere, faccio ancora un giro che vi faccio vedere come viene una volta lavorato, facciamo alcuni punti perché devo arrivare, vedete si vede bene, qua per iniziare a chiudere. Vedete il mio tubolare molto rigido, grazie allo spavo. Allora, nella parte dietro diciamo del manico, del tubolare, a questo livello qui, che quindi il punto lo, lo seguo fin quassù, taglio lo spago e lo mando indietro adesso faccio un giro di semplice punto basso per stringere leggermente il foro del tubolare mando indietro e lo spago mi fermo proprio sul dietro e faccio punti bassi tutto in giro in tondo Ricordo che ho lavorato sempre a rovescio dall'interno per dare un effetto diverso dal solito al mio manico. Questo è il mio ultimo punto basso, vedete che è segnato dal, dallo spago che ho mandato all'interno, la codina che è all'interno, quindi questo è l'ultimo punto basso. Ora devo rifare l'aggancio all'anello. All Faccio 7 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5, Vedete, il giro di punto basso mi ha permesso di chiudere senza lo spago un po' il foro Adesso non vado, non, non vado più a spirale, faccio una catenella, giro il lavoro e mi trovo sul dritto, vedete, sul dritto del manico e faccio altri sette punti bassi. e l'ultimo 7 e faccio una catenella Bene. Un Eccolo qua. adesso ci troviamo così giro dall'altra parte e ora mi devo unire all'anello anello e il mio filo, prendo il filo dall'anello la prima catenella, prendo il filo dall'anello e chiudo il mio punto, entro nella seconda, prendo il filo, entro nell'anello e chiudo. Entro nella mia catenella nella catenella, prendo il filo sotto, tiro fuori, entro nell'anello e chiudo il mio punto. Vado nel successivo, entro, prendo il filo sotto l'anello, esco, entro nell'anello, prendo il filo e chiudo il punto. Entro nella mia ultima catenella, prendo il filo dietro, esco entro nella catenella e chiudo il punto, ecco fatto il lavoro. Faccio un po' di filo per poi per bloccare. Qui realizzata aspettate che è lontano ecco realizzato il mio manico vedete che verrà abbinato a questa di borsa fatta da ritagli di dius questo è solo ancora solo un abbozzo e dovrebbe venire in questo sistema qua Spero che il tutorial vi sia piaciuto. Se è così, mettete un like e iscrivetevi al mio canale. Arrivederci alla prossima. Da 2-3 ricreo.